Buongiorno a tutti, sono Patrizia Pirrotta, faccio parte dello staff di SiuSound. Siu Sound è un festival di cinema e tematica musicale che ha il primato di essere stato il primo festival in Italia a promuovere la cultura audiovisiva. Nel nostro festival abbiamo tutti i formati dell'audiovisivo, quindi dal lungometraggio, cortometraggio e anche videoclip. Abbiamo accolto con molto piacere la richiesta di Beat of History, Uh, Mauro ha diciamo, indagato la parte della musica nella videogame e siamo contenti perché ci piacciono molto le contaminazioni e fare rete anche con altre realtà e passo la parola adesso a Mauro che si occuperà poi di fare da mediazione nella, qui nel dibattito Perfetto, eh, no, eh, dico infatti faccio parte della, del gruppo di selezione videoclip per il festival Siu Sound, eh, di cui fa parte anche Patrizia. E, semplicemente mi è stato chiesto di, da parte del direttore del festival Maurizio Pisani, che salutiamo a distanza, però adesso a Cannes, a fare selezione e ricerca di materiale audiovisivo che poi proietteremo eh, al, prossimo, al prossimo festival che sarà il prossimo anno, quindi qui a Torino. Semplicemente mi occupo quindi di ricercare videoclip che poi andranno proiettati, saranno proiettati al cinema, quindi il cinema massimo solitamente è stato luogo di lezione e, e niente siamo una squadra di quattro, altre quattro persone e adesso c'è un nuovo curatore della selezione. E quindi mi è stato chiesto da, di fare questa selezione invece per il festival A Beat of History eh, di circa una trentina di video. Sono video che come dice il nome stesso del, de, dell'evento si chiama eh, a Beat of History, quindi video a tematica quindi musicale però a tematica 8 bit e siccome comunque questo è, un è legato al festival anche l'innovazione al museo dell'informatica, allora mh, mi sono un po' proiettato ecco, su, su una scelta che riguardasse anche video a tematica appunto robotica, quindi la stessa informatica, digital art, e la computer grafica in generale, quindi comunque abbracciato diciamo, varie, varie tematiche. I video erano disponibili, si potevano vedere, nella sala conferenza, non so se ancora adesso sono proiettati, comunque erano molto belli alcuni di questi riguardano, ricordo di così no, non perché di parte ma ricordo forse di aver detto un'intervista da parte di, di Fabio eh, Kenobit qui presente eh, mi sa che forse era su zero leggevo che c'era un gruppo forse che con la CP1 ha qualcosa a che fare oggi un gruppo italiano ed erano i Pop R. Ah sì, eh, eh, quel... eh, adesso è Pop X Pop X che ha fatto sì. Sì. Adesso ha fatto un sacco di botto e sono molto felice, io anni fa dicevo ma com'è sì. com possibile che eh, Pop X non sia assolutamente famoso, famosissimo e sono molto contento che adesso sia famosissimo, ha fatto un grande successo e però mi ricordo che aveva iniziato, nei eh, primi tempi, a suonare nei, nei party che organizzavamo con quello che ai tempi chiamavamo era ancora il collettivo Micromusic. C'era questo sito che si chiamava micromusic.net, che era un sito globale e la scena 8-bit di quegli anni si raccoglieva intorno a questo sito, intorno a dei cosiddetti headquarter. Noi eravamo il headquarter di Milano e organizzavamo questi concerti. E ai tempi avevamo fatto anche un sacco di, un sacco di date con, con Pop X, che poi adesso, appunto, ha, ha sfondato e se lo merita tantissimo. Okay. Eh, infatti, se merito. In questo caso, tu ti sei occupato della musica comunque, Chip Tune, quindi 8 bit. Eh, ricordo, tu dovresti essere un sound designer, cioè abbiamo anche quindi qui un esperto di informatica, o comunque di videogiochi. Eh, la domanda era un po' questa, perché appunto il titolo di questa conferenza, di questa, di questa tavola rotonda, era Musica e scrittura come l'informatica. No, scusate, dalla narrazione nei videogames, comunque dalla narrazione nei videogames alla narrazione nel cinema, la musica come strumento di comunicazione. Noi ci occupiamo con quindi di musica nel cinema, e eh, in questo caso vogliamo capire un pochettino la musica, ecco, che ruolo ha nel, eh, nei videogiochi, quindi ehm, qual è la differenza, qual è la sfida che incontra un compositore, eh, un musicista ecco, nel realizzare comunque delle musiche da videogame, ci sono per caso dei refrain, dei motive, cioè dei ritornelli simili a quelli magari presenti nel cinema che vengono ripetuti lungo tutto, diciamo, lungo tutto il videogioco, lungo tutta l'avventura dell'utente o sono completamente scollegati? Questa è un po' la, domanda, la prima domanda che farei, che rivolgerei. Guarda, io farei, una, farei solo un cappello storico che secondo me la risposta a questa domanda cambia e probabilmente cambierà ancora nell'arco nella, nell della storia dei videogiochi, nel senso che all'inizio eh, la musica aveva un ruolo vitale per dettare il ritmo di un videogioco e per dettare l'atmosfera, perché il videogioco agli albori era fatto eh, di poco. Ma anche banalmente uno dei primi giochi sonorizzati eh, della storia Space Invaders aveva una scala cromatica ton, ton. Ton, ton, che è questo fatto un po' lo squalo che serviva semplicemente a mettere ansia, ma provate a giocare a uh, Space Invaders senza quel suono, cambiava tutto. Ma anche poi subito nel, nell'era nell successiva, quando la grafica era ancora uh, molto semplice, la musica era molto più protagonista. Poi uh, con l'avvento del CD, con l'avvento di tutto il resto, la musica ha... Uh, ha assunto un ruolo un po' più da colonna sonora standard da cinema, ma chissà come cambierà. Sì, premetto che io sono, mi occupo di sound design, non musica, non composizione in musica, tutta la parte di progettazione del suono, dal, dagli effetti sonori alle voci, alla rumoristica, però chiaramente devo interfacciarmi un po' con, con i compositori e, e dialogare con loro. Um, Effettivamente così, c'erano cioè, anche dei problemi tecnici inizialmente che erano di, fondamentalmente di, di, di spazio, di quantità di dati a disposizione, <ride> da dove nasce poi. <ride> No, lo, no, sì, ma anche per me lo sono purtroppo, non lo erano, lo erano per, per gli sviluppatori, no? quindi eh, ancora, ancora sui DVD c'era il grosso tema che cioè, stai usando il 3, 4, 5% di spazio per, per il suono in generale e eh, cerca di ridurre. Eh, noi, eh, io no, sono giovane, sotto quel punto di vista non, non, non lavoravo ancora, però era questo il tema fondamentale adesso non c'è più, quindi la produzione è diventata produzione cinematografica, cinematografica fondamentalmente è diventata, usiamo le orchestre eh, di Vienna piuttosto che di, di eh, inglesi e quindi anche perché è stata cioè, questo riguarda tutta l'evoluzione del, del videogame, è, è stata introdotta la narrazione con un valore che ha un valore oggi importante quindi il ruolo della musica assume un valore narrativo che poi si sposa più con, con quello cinematografico per un genere di giochi. C'è tutto un altro genere di giochi invece che continua ad avere quelle meccaniche bellissime, avere un tema di pochi secondi che suona nella tua testa per tutta la giornata fondamentalmente ed è, sono opere meravigliose secondo me. Giusto per fare la parte del teorico so, che, che rompe le palle in giro. Eh, no, nel senso, um, un'altra cosa che mi, mi sento di aggiungere è che c'è un, un, una differenza principale tra il ruolo della musica, secondo me, nel cinema e nei videogiochi, che riguarda poi sempre la natura interattiva del videogioco. È che l'intera colonna sonora, quindi fatta dal, dal, dalle musiche, ma anche da tutti gli indicatori sonori che ci sono, che poi spesso sono comunque composti, perché non è che, non, non essendo. Il videogioco manca del rapporto con la realtà, qualunque suono prodotto è un suono di fatto artificiale o ricreato, o preso dalla. Quindi, di indicatori sonori fanno parte di, uh, di tutta una serie di, uh, di informazioni che il giocatore ha per orientarsi tu non puoi giocare, oltre a, il discorso che non puoi giocare Space Invaders senza quelle quattro note basse e poi è evoluto e che tu non, M sfido io a giocare anche uh, Metal Gear Solid e non sentire il rumore del codex che è questa, la ridice trasmittente che ti avvisa che ci sono dei messaggi di chi ti deve raccontare la missione o, poi ci sono tutta una serie di suoni che sono diventati patrimonio comune della cultura dei videogiocatori, dal uh, momento in cui entri in una battaglia nei Pokémon al jingle della morte in Super Mario, oppure anche semplicemente l'intro del livello, insomma. È, ed, è, ed è vero che sta cambiando perché continuerà a cambiare il ruolo della musica. Ma il discorso che serve come informazione al giocatore per decodificare il, il mondo finto in cui si trova, quello è un, è un ruolo fondamentale. Che che continuerà ad avere e che probabilmente si evolverà perché nel momento in cui io sarò immerso a 360 gradi un mondo le orecchie saranno una bussola incredibilmente sempre più accurata e per questo secondo me è il futuro della musica dei videogiochi è lavorare ancora di più sui suoni acusmatici, sul ragionamento quasi in stile musica concreta possiamo dire Ed è, e si interfaccerà sempre di più con il ruolo dei compositori che hanno libertà totale dal punto di vista creativo hai visto che hai detto le orecchie come bussola, eh, aggiungo che ci sono anche dei giochi che invece si incentrano totalmente sulla, sulla musica, non come sottofondo ma come protagonista, ci sono alcuni rhythm game, i giochi in cui devi effettivamente eseguire tu la colonna sonora, ma ci sono anche giochi interessantissimi, c'era un, una piccola perla sperimentale di Nintendo uscita ai tempi del Game Boy Advance, si chiamava Sound Voyager ed è un gioco pensato per giocare con gli occhi chiusi. Era sostanzialmente uno slalom in stereo, tu dovevi fare questo slalom in uno spazio, in un soundscape, in uno spazio sonoro e l'unica cosa che avevi a guidarti era l'audio che avevi nelle cuffie. All'inizio tu vedevi qualcosa sullo schermo ma poi spariva completamente e realizzavi che dovevi giocare con gli occhi, con gli occhi chiusi. E quindi c'è un, eh, stata una fase in cui, io dico sempre che, eh, ci siamo come liberati dal passato. Quando è uscita la Playstation, Wipeout, basta, che schifo, i suonini eh, dei videogiochi, adesso solo musica dei prodigi, che per carità è bellissima. Ma c'è stato proprio un momento in cui ho detto, basta, erano dei limiti, solo roba orchestrale, eccetera. poi eh, si era iniziato a, a sperimentare in quest'ottica eh, ci sono mh, giochi appunto ritmici giochi che rendono anche un, un esempio che cito sempre Rez, un gioco di United Games Artists per eh, Dreamcast eh, nel, nell'ultima era di Sega quale, nel quale il, gli input del giocatore andavano eh, di fatto a completare la colonna sonora rendendo mh, con un dialogo eh, molto bello sia a livello sonoro sia di gameplay. Insomma, secondo me una delle direzioni future è anche che eh, quando non si fa un qualcosa di cinematico, quindi quando non... Cioè, tipo in of, nel nuovo God of War c'è una bella colonna sonora, ma è appunto è come dire la, la colonna sonora di, di Conan. Eh, ma si può fare tante cose interessanti nel mondo dei videogiochi infatti eh, avete anticipato un po' il tema che era questo della, della domanda sempre avanti infatti che riguardava proprio questo, cioè delle scelte musicali che vengono cioè, da proporre ci sono dei criteri no, di selezione immagino per, eh, per Dipende anche dalla tipologia appunto dei videogiochi, sono dei videogiochi come dicevamo prima, gli RPG, a passando la sparatutto, quindi probabilmente per ogni tipologia richiesta forse c'è anche un tipo di musica che, cioè, proprio, che è relativa, correlativa a questo. E, oltre questo, la domanda quindi che avete in parte risposto, perché... Immagino appunto anche gli arcade, gli stessi giochi che c'erano, no? gli arcade o i giochi sportivi hanno tutta una serie forse diversa. Eh, però c'è anche un'altra domanda che riguardava il genere cioè, specifico di musica verso eh, cui eventualmente i compositori no, di queste gonne sonore per videogiochi magari eh, si rifanno cioè, non so se debitori, ad esempio chi si occupa proprio di comporre musica se per questo, cioè, ricordo un po' il tuo passato, parlavi sempre in un'intervista eh, che eri un appassionato di punk hardcore, ecco c'è qualcosa di questo, di tutto ciò che tu puoi vedere e trasferire anche nella, nella produzione poi musicale per le, per le soundtrack nel, nei videogiochi? Sì allora, mh, faccio una nota personale, io spesso vado in giro e faccio eh, musica non per i videogiochi ma faccio musica coi videogiochi paradossalmente, faccio cose con il Game Boy che poi ogni tanto sporadicamente sono state usate poi per dei videogiochi ma è un cortocircuito di un altro, di un altro tipo e eh, nella, nella mia composizione personale il, il mio passato musicale Ehm, traspare tantissimo, nel senso ho un passato da batterista al core quindi eh, faccio musica mh, martellante e potente, però in generale ehm, anche eh, se guardiamo la storia dei videogiochi eh, questa, questo tipo di influenze sono molto evidenti nella storia dei videogiochi giapponesi, c'è stato... In tutti i videogiochi degli anni Ottanta, com'è come non è, ci sono queste eh, sviolinate fusion meraviglie. Cioè, cioè, se ascoltiamo i giochi Konami c'è un po' di fusion e un po' di speed metal, che erano le robe che andavano, che andavano tanto nei... ma anche la musica di Outran. La musica di Outran è chiaro che, chi, che il sound team di Sega ascoltava i Casiopea, che sono questa band fusion di quegli anni lì in Giappone. L'influenza c'è molto quando è freeform, nel senso, quando tu quando ti viene chiesto di fare una colonna sonora, ma sei liberissimo, come eri libero nel, negli albori dei videogiochi? Perché io paragono, paragono spesso il periodo al punk perché potevano fare quello che volevano. Cioè, come ti è saltato in mente che per Gradius, che è un gioco con un'astronave nello spazio, bam, fusion. È strano. No, ehm, forse... Perché gioco di corse fusion? Perché flipper speed metal? C'è un gioco che si chiama Devil Crash per PC Engine, che ha una colonna sonora trash metal praticamente. Dici, come mai flipper è trash metal? E Così. Però oggi secondo me invece si è tutto un attimino, a meno che non, ci, che non si parli di giochi particolari in cui il compositore ha, la, ha il lusso di essere molto autoriale, eh, è tutto molto più, cioè, stai facendo un gioco di ruolo, ti viene chiesta una colonna sonora ambient fantasy oppure orchestrale, così. A meno che poi non ci metti il synth pop anni 80, che negli ultimi giochi indipendenti è un più o meno ovunque, che è un po' quella roba lì, nel senso che adesso la, le mode culturali le vai a vedere spesso nel mercato indipendente, perché se è vero, come dice Fabio, che uh, le grosse, soprattutto le grosse produzioni funzionano un po' come il cinema, nel senso che o, da, o prendi un compositore particolare, perché ci sono poi uh, compositori specializzati nel mondo dei videogiochi che hanno un loro stile, oppure è un po' più generico, nel senso, colonna sonora epica, colonna sonora, per esempio, per dire, tu hai citato giochi sportivi, eh, si prendono praticamente le musiche che sul, licenza. sul licenza che piacciono al target di quel gioco. O per esempio, per, io amo molto sempre le colonne sonore di Madden NFL, che è un gioco di, di football, perché sono prese praticamente da, dal, dall'archivio di ESPN. E sembra davvero di stare allo stadio con, con la birrozza e, e il cibo spazzatura. Insomma, eh, poi comunque è più un ragionamento sul target. Poi invece, nel mondo indipendente, secondo me si vede ancora. Il discorso delle mode culturali e, e veramente, in questo periodo di, di revival anni '80, che è un, magari anche un po' stufato, però ecco è il numero di giochi che hanno la colonna sonora synth pop, cioè, io direi è, in, è incontabile. Quindi diciamo che c'è ancora questa cosa, è solo che la vera a cercare in posti diversi. Poi, per il resto, è come appunto, è una stiamo arrivando a produzioni in stile cinematografico. Quindi, è molto più industriale il discorso, secondo me è, è, oggi è molto più interessante quello che ci fanno con i suoni, non tanto la colonna sonora, e in quello secondo me lui ci può dire molte più cose interessanti e ti passo la palla senza imbarazzo. Grazie, no, Beh, vale spendere, spendiamo un, un, due minuti per una parola importante, coraggio anche, no? certe volte di rompere delle cose perché... Uh, Wipeout che è stato prima citato, visto adesso, però ragazzi, questi 25 anni fa <ride> investivano e proponevano dei prodigi, FX Twin, uh, Future Sound of, lo of London, cioè. Um, orbital, cioè gli or assolutamente, assolutamente. E, e questo, questo manca. Eh, noi, devo dire, stiamo cercando di farlo nel nostro piccolo, nel nostro team, per cui abbiamo una prima fase di produzione in cui sperimentiamo e proviamo le associazioni più, più assurde. Siamo un team indie, quindi possiamo permettercelo. Però è, è importante, secondo me, anche provare a spingere un pochettino, perché si possono scoprire delle, delle, delle cose nuove. Non sempre viene fatto, Uh, visto anche un po' il tema del, del, de, di questo talk di questa tavola rotonda e stiamo facendo sta arrivando la pigrizia che c'è nel cinema per cui un linguaggio ormai confermato, sappiamo che il pubblico se guarda un film horror esatto si aspetta quello e quindi il producer, il regista dice no, quello però poi l'indie e questa nuova ondata in, in tutti i media che sta, ci sta dando delle opportunità che noi che produciamo dobbiamo anche avere il coraggio di, di, di, di sfruttare, di, di proporre, per proporre nuove cose. Infatti ti cito due esempi, perché tu hai detto Wipeout, un gioco coraggioso, verissimo, ma poi com'è come non è, com è, ogni tanto nella storia dei videogiochi eh, c'è qualcuno che fa delle mosse coraggiose e non a caso sono dei giochi che ricordiamo per la colonna sonora. Del synth pop della, della New Retro Wave. Io preferisco chiamarla New Retro Wave perché il synth pop è quello bello, la New Retro Wave è quella che ha rotto le palle. E in tempi non sospetti, cioè adesso è tutto New Retro Wave, è tutto con quell'estetica neon che è, è stanca secondo me ormai. Eh, ma anni fa. Prima che il mondo si accorgesse dell'esistenza di Mitch Murder, di eh, Perturbator, di tutti questi artisti che sono stati poi gli artisti della, della New Wave, esce Hotline Miami. Esce Hotline Miami e come è, com è non è, tu oggi Hotline Miami, te lo ricordi, uno perché era un gran gioco, ma per la colonna sonora che era una colonna sonora che coglieva un'estetica. Poi appunto, così potente che ha... Ehm, per certi versi, secondo me, addirittura inquinato gli anni successivi perché tutti sono saltati su quel carrozzone. Ma eh, ti cito un altro esempio virtuoso, secondo me, che è Katamari Damashi. Un gioco che esce con un'estetica particolare, matta, completamente matta, e una colonna sonora senza né capo né coda, mh, pezzi disparati in un genere, nell'altro, robe che suonano strane, robe che suonano benissimo, robe di elettronica sperimentale, roba a cappella, eccetera. E, appunto, anche in quel caso, una colonna sonora non coraggiosa di più, e ce la ricordiamo, perché è una cosa che viene, viene citata ancora oggi. Io di recente ho fatto un, un DJ set di solo videogiochi al Comic Con di Napoli, o quando ha messo Katamari Damashi, si sono tutti presi bene, come com non è. Sì, vi eh, dico qualcosa infatti che è legato proprio a questa, questa discussione che stiamo prendendo adesso su, su questo stile musicale e su questo genere, che è comunque infatti il synth pop rispetto a Retroi, questa sorta di, di lotta tra le due. Eh, perché eh, è interessante notare, infatti avevo visto, che uno di questi celebri compositori, che è Masaharu Iwata, che io conosco soltanto per i videogiochi che poi... Le conne sonore che ha firmato, per questi videogiochi che sono Final Fantasy o Battle. E, e, era parecchio interessato alla musica synth pop, infatti dei The Yellow Magic Orchestra, di cui appunto c'è conosciamo appunto Yuki Sakamoto. E, e, per questo volevo anche capire un attimino: cioè, i compositori, siamo abbiati a vedere i compositori eh, della musica eh, per conne sonore, quindi nei film. Come dei compositori di musica classica, quindi pensiamo appunto al nostro stesso Morricone. È interessante notare però come compositore, in questo caso ho segnato il nome di Manabu Namiki che aveva realizzato anche lui eh, le musiche, non so, Thunder Dragon 2, Full Metal Alchemist, Bleach, Perché adesso si cerca anche di notavo come questo è rimasto un po' dietro perché siete che non gioco più da un po' di tempo con i videogiochi, che adesso si intrecciano un po' le storie degli anime con eh, tutto il discorso dei, con i videogiochi. No? E, e quindi è più facile che a spingersi, stavo dicendo questo, appunto il nome di questo uh, Manabu Namiki perché lui stesso è un artista, un musicista di Chip Tune, comunque Chip Tune Music, come un altro che Joseph Van Wissem ho segnato, ha realizzato uh, la musica per il videogioco, era The Sims, The Medieval Sims. Questi artisti che comunque Joseph Van Wissem ha vinto anche a Cannes... Eh, vinto comunque il premio come miglior corona sonora eh, al festival per eh, la conda sonora del film eh, in, come si chiamava non eh, solo gli amanti sopravvivono ecco è più facile quindi che per la creazione di questa musica cioè anche per i videogiochi che sembra un po eh, un'attività ludica e ecco, comunque di diversione ci può essere però che c'è un percorso personale dell'artista dell stesso un po più innovativo più avanguardistico quindi di esplorazione verso codici che non sono già, eh, già segnati o già visti in passato, quindi proprio un qualcosa che va oltre le aspettative, quindi non si va più solo sulla classica, ma si va anche su qualcosa di nuovo, un linguaggio del tutto nuovo. È un po Guarda, ti apro perché hai citato la, la Yellow Magic Orchestra, che secondo me, eh, se stiamo parlando di eh, musica di influenze, di crescita dei compositori, in particolare giapponesi, Um, nel mondo dei videogiochi la Yellow Magic Orchestra è l'evento culturale più importante mh, della storia del Giappone, nel senso che eh, tutt'oggi tutt eh, i salaryman, gli impiegati, che sono la generazione dei cinquantenni, ormai cinquanta sessantenni, hanno un preciso taglio di capelli che è il Techno Cut, il taglio techno che era il taglio di Ryuichi Sakamoto, Ariwami Ozono, di tutta la Yellow Magic Orchestra. Della Yellow Magic Orchestra spesso citiamo Sakamoto perché ha fatto le cose più, più famose eccetera, ma in realtà erano tutti eh, matti, geniali e hanno avuto in particolare per la musica dei videogiochi giapponesi un peso mh, pari a quello che hanno avuto i Kraftwerk nell'elettronica occidentale, perché hanno, erano così tanto famosi, così tanto forti, così tanto bravi e così tanto rivoluzionari, perché comunque venivano. sono stati il volto del Giappone futuristico, tecno, sono stati i primi a fare questa musica elettronica in questo modo e tra l'altro erano avanti. Consiglio di ascoltare tutta la discografia della Yellow Magic Orchestra sempre. Assolutamente, assolutamente. E però tu più ascolti la musica della Yellow Magic Orchestra, più senti la loro impronta su tutti i compositori eh, giapponesi in particolare, che poi hanno, visto che il videogioco giapponese è stato mh, importantissimo per certi versi da tuttora, hanno poi lasciato un'impronta su tutto quello che noi consideriamo la musichina dei videogiochi, la musica dei videogiochi. Poi appunto ci sono di tanto in tanto dei, dei compositori che eh, vanno oltre, che a partire da un tot di influenze fanno, vanno in territori mh, inesplorati, spesso anche grazie al videogioco che ti permette di eh, fare cose che non puoi fare con un sintetizzatore normale, nel senso nel momento in cui per esempio Reds, nel momento in cui tu metti parte della colonna sonora nelle mani del giocatore tu ottieni eh, qualcosa che con un computer normale eh, non puoi programmare eh, per passare invece al mondo occidentale dove magari eh, in realtà è meno, meno diffusa la crescita poi del, o meglio il, il fenomeno culturale di massa o comunque la crescita di una scena perché comunque siamo più nella produzione un po' più industriale proprio di base soprattutto negli ultimi anni però quello che secondo me sto notando è ci sono compositori che nascono con i videogiochi e da lì poi in realtà portano in altre forme di intrattenimento la, la, loro, la loro esperienza e secondo me uno dei più interessanti compositori che ci sono in, in occidente è Austin Wintory che eh, molti conosceranno Journey come gioco di Sony una figata eh, Death, del gioco di Death Big Company che è poi prodotto da Sony è, una, è un viaggio emo, emotivo poi, beh, lui ha, alla fine ha lavorato dal mondo indipendente poi è arrivato a fare le musiche per un Assassin's Creed, Syndicate, che è un episodio un po' sfigatello della saga perché è uscito in un momento particolare, e, però ecco se tu vai a sentire la musica di quel gioco rispetto agli altri Assassin's Creed c'è un lavoro fatto praticamente completamente con archi e um, con uh, pianoforte e poi tutto un tappeto elettronico che riprende sì lo stile della saga che ha questo, questo tocco fantascientifico però lui in realtà fa quello che vuole e segue il suo stile che è uno stile particolarmente emotivo perché lui è abituato a fare i cosiddetti walking simulator o comunque delle avventure particolarmente emotive dove la musica fa da, diciamo, da, da accompagnamento quasi eh, conduce il giocatore anche a livello emotivo verso un determinato risultato lui l'ha applicato in un mondo in un open world ha applicato un, uno stile Uh, straniante per certi versi se, se ti aspetti la classica musica da film e poi Wintory adesso è un musicista che fa le sue cose e viene chiamato anche dalle serie tv oppure da, altri, da altri, insomma da, da strutture di intrattenimento diciamo più canoniche però è uno che lavora principalmente con i videogiochi quindi diciamo che c'è adesso c'è un mondo di sca... Un, il discorso è che secondo me l'intrattenimento si sta... Uh, l'intrattenimento è uno e ci sono professionisti che lavorano in questi, nei film piuttosto che nei videogiochi e poi fanno la loro ricerca personale. Secondo me l'Oriente in questo sta avanti per la natura in cui i videogiochi arrivano uh, e per, per come, sono, come sono nati. L'Occidente però ha dei momenti secondo me molto molto alti. Sì, aggiungo solo che in effetti voi perché eh, il mondo dei videogame è nato in, in, chiaramente in una decade diversa eh, eh, però mh, ci sono delle opportunità meravigliose no? e nascono anche da, da, dagli strumenti che sono a disposizione. No? Unreal, uno dei game engine uh, più utilizzati, in una delle sue ultime degli ultimi update rilascia una ver nuova versione del motore audio che include un sintetizzatore che si può utilizzare in real time. Quindi questo no, già mette, espone anche tutti gli altri sviluppatori, non per forza il team audio a dire Ah, hai visto che c'è un sintetizzatore si può utilizzare in real time, fammi provare a fare, quindi a sensibilizzare anche, dicevo prima lui la parte dura del nostro lavoro o parte del nostro lavoro è di ehm, educare educare che esistono generi musicali diversi, che esistono estetiche sonore diverse. E in effetti sì, esiste un mondo che non arriva dalla musica romantica che è poi è diventata musica cinematografica e i videogame, anche proprio per tutto l'aspetto real time, sono un'occasione stupenda, davvero. Eh, adesso passiamo forse alla parte della produzione quindi forse interessa un po' più te non lo so in generale ma ehm, ho letto spesso che ci sono questi compositori di musiche eh, per videogiochi che comunque non, spesso e volentieri collaborano diciamo più compositori per metterci un po' la firma il motivo è dato dalla complessità dell'opera in quanto tale cioè, mh, come funziona c'è anche la suddivisione specifica proprio delle attività del lavoro so che magari è un po' lunga come, come questione, ma vista da uno che è da fuori, effettivamente ha sempre pensato no? che c'è un compositore unico che realizza la colonna sonora, in questo caso magari è un po' diverso. Poi anche il fatto, ad esempio, non so se questo può permettere, quindi la figura del, del musicista che, che deve operare per i videogiochi, se permette una maggiore libertà, il videogioco rispetto appunto come stiamo parlando prima, proprio le case di produzione dei videogiochi, eh, o se deve essere un lavoro diciamo svolto dall'interno, se quindi ci si, ci si può affidare come compagnia, magari a dei freelance, a delle persone comunque a dei professionisti esterni alla casa di produzione, o piuttosto è gente che lavora quindi proprio direttamente sotto la, la sottolegge. In questo caso della, del produttore, e... Eh... Sinte, ti sto facendo riassunto. Ok. Allora il, a differenza del mondo cinematografico, il mondo dei videogames è, è molto più orizzontale. Quindi il mondo cinematografico ha regista e il produttore, è tutta una struttura molto gerarchica e anche mh, da un punto di vista mh, musicale, così, cioè il compositore che si è affermato, c'è cioè Ennio Morricone, eh, c'è Nino Rota, c'è. Zimmer, ehm, quindi molto molto eh, verticale il mondo video videogames anche proprio per come sono realizzati per il lavoro che c'è dietro è effettivamente più orizzontale questo secondo me spiega in parte già uno dei motivi per cui si lavora in più compositori eh, poi c'è un aspetto più tecnico che è anche, eh, oh, soprattutto nei team indie oggi mh, si inizia non solo più a comporre, a creare dei contenuti, ma anche a integrarli, quindi a definire la logica secondo la quale si deve, comporre, si deve eh, comportare la musica o, o il suono. E questo fa sì che, e <ride> comunque il lavoro, eh, che, che secondo me è giusto, nel senso che non solo il compositore deve comporre la musica, ma nel, deve prendersi anche nel, nel, nel videogame la responsabilità di dire, definire un minimo di logiche secondo le quali devono comportarsi. Che secondo me è eh, di nuovo è una delle opportunità fantastiche di cui stavamo parlando prima. Eh, questi sono un po' i due, i due motivi grossi. Poi, poi ce ne sono altri sicuramente economici, politici. I grossi nomi rimangono, rimangono i grossi nomi. Avete citato eh, compositori e eh, la base è: eh, devo affermare il mio nome fondamentalmente. Quindi eh, magari utilizzo quattro ragazzi che mi aiutano a orchestrare a scrivere le partiture ma il nome è mio <ride> e quello c'è ed è giusto che sia così però secondo me questi due punti sono un po i più interessanti no? quindi l'aspetto eh, la dimensione del gioco il fatto che il, la struttura dei videogame sia molto più orizzontale eh, e, e se ci si apre al dialogo con gli altri membri del team dalla scrittura agli sviluppatori eh, il dialogo diventa molto interessante, ci sono degli esempi molto belli, Inside è un gioco in cui il suono e la musica lavorano in una maniera, ci sono delle meccaniche di gioco che partono dal suono e questo vuol dire che c'è stato un bel dialogo tra il sound designer e, e chi si occupa del game designer, il level designer e via dicendo. Poi un'altra cosa giusto per aggiungere, sono, mi, mi viene da pensare pensando al cinema, che poi alla fine, anche molto spesso i grandi compositori non è che lavorano da soli, quindi c'è cioè il discorso, è come diceva lui, poi c'è la firma. Eh, c'è una cosa che se, mi ha sempre fatto molto ridere mh, quando studiavo cinema: è che il caso dei Pirati dei Caraibi. No? Se tu vai a vedere il tema principale, cioè, il primo, Anzimir non lo firma ed è Close Badelt, credo. Il tema dei Pirati dei Caraibi diventa. Una cosa virale, guarda un po' Klaus Badelt, che è un assistente di Anzimmer, dal secondo Pirati dei Caraibi lo stesso tema è firmato Anzimmer. Cioè, nel senso, quindi è evidente che la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi l'abbiano fa, fatta Anzimmer, Klaus Badelt e chissà chi altro, però alla fine poi il nome è uno. Eh, credo che poi nel discorso dei videogiochi poi entra in gioco anche la necessità di avere pro, a volte dei, un soundscape molto più complesso. Per dire, mi viene in mente sempre un altro gioco musicato da, da Austin Winter, mi è venuto in mente prima mentre lo dicevo, che è Sunset, che è ambientato in Sud America, che hai tutto un lato di musica ambientato in una il protagonista del gioco è una donna delle pulizie, è una casa di un, un politico coinvolto in una rivoluzione. Tu guardi la rivoluzione attraverso i turni delle pulizie. Quindi, è, quindi hai bisogno tutto di una serie di suoni naturali e, e poi hai bisogno... Ci sono i vinili in casa, anni 70, e quindi ci sono delle musiche che sembrano uscite dal Sud America, anni 70. E Non sono tutte di Wintory, che ovviamente si è, ha lavorato con altri compositori, o comunque con altri artisti che fanno quel genere. Però lui ha coordinato tutto e quindi ci sono più nomi. E anche questo, cioè, quello che facevo, gli dicevo all'inizio, i suoni acosmatici, tutto questo, questo lavoro di costruire un soundscape, spesso e volentieri non lo puoi fare da solo. Hai detto soundscape? Citiamo anche l'altro lato di, di questa storia che è eh, di recente, è uscito un gioco di recente, un annetto forma è un gioco meraviglioso che si chiama The Witness, The Witness è un gioco senza musica, del tutto, senza, senza musica nel quale eh, gran parte del budget eh, del, um, dell'audio del gioco è andato ai tipi, di rumore diversi che, facevano, che fanno i tuoi passi. Cioè, è un gioco in cui cammini molto in quest'isola misteriosa a risolvere enigmi e c'è una qualità eh, e una varietà pazzesca a livello ambientale ma anche a livello di materiale, cioè proprio hanno, hanno fatto la differenza tra calpestare le foglie secche e calpestare le foglie secche ma appena piovuto. Eh, ci sono dei... ed è un esempio molto, molto interessante di come appunto anche esulando dalla musica mh, il sound design o anche solo appunto la, la, la tecnica di registrazione anche perché poi dietro a queste cose non dimentichiamo mai che c'è anche un programmatore perché eh, per fare il rumore di una, della macchina in un, in un videogioco di, di macchine non basta registrare il motore di una Ferrari, perché se no tu registri il motore della Ferrari come ha, come ha accelerato nel momento in cui l'ha registrato. Ci sono dei, dei grossi lavori di, di programmazione, di coding, di scripting proprio per definire come funzionano alcune cose, che, che sia un motore, che siano delle foglie, che sia eh, sviluppare un sistema per calcolare in tempo reale il riverbero delle stanze di gioco senza dover rifare tutto. Insomma c'è un mondo molto interessante anche in quello. Grazie, sì, infatti mi ha fatto pensare un po' adesso, eh, anche tu e prima Paolo, il fatto che comunque della, ecco, di tutti questi suoni che devono essere magari ripresi o anche inventati da zero, quindi anche artificiali, che rispetto anche al cinema, ecco, su un, se, si usa un linguaggio critico eh, cinematografico o estetico, si parla appunto di rumori o comunque suoni che sono intradiegetici oppure extradiegetici, quindi all'interno della scena può capitare che si, mentre si riprende comunque ci sono dei rumori che tu poi lasci lì comunque all'interno della pellicola no? e, e poi la musica magari viene, viene lasciata sullo sfondo perché poi viene inserita con tutte le fasi di montaggio ecco rispetto però appunto alla, al videogioco lì, è tutto lì, sta tutto lì. Cioè, il videogioco è tutto extra diegetico è tutto creato praticamente all'esterno della storia quindi si vanno a inserire poi questi pezzi, questa è una cosa un po' sull'estetica, sulla critica che mi ha fatto un po', un po' pensare adesso tanto per, per questo discorso però su invece eh, per quanto riguarda poi ecco il pubblico eh, gli utenti dei videogiochi cioè, mh, devono prestare attenzione alla colonna sonora, cioè, può essere un fattore cioè, disturbante o mh, è parte integrante prima era stato accennato cioè, no, all'esperienza ludica eh, o piuttosto eh, quindi anche la ricerca del compositore, di rendere delle, delle musiche più orecchiabili ecco, quindi più commerciali eh, rispetto piuttosto a delle, a delle scelte più alternative, più di nicchia, ecco comunque che possono anche, anche disturbare in quanto tale eh, l'utente. Ci sono alcune musiche classiche come negli archeti, diciamo che servono a caricare, cioè a farti mettere sti gettoni dentro, <gresso> dentro le macchinette, quindi in qualche maniera ti devono caricare, e devono rilasciare scaricare l'adrenalina. Ma ecco, può anche essere ossessive ecco, per essere ossessivi, quindi c'è questa che Cosa, cosa può predominare nell'ambito dei videogiochi rispetto alla colonna sonora del cinema? Beh, visto che la musica è la, la, il suono, diciamo il suono, perché può anche essere non musica, può essere solo suono, è una componente vitale del, di qualunque, qualunque videogioco. Anche scegliere di fare un videogioco muto è una scelta di sound design precisissima visto che è un elemento della comunicazione può essere tarato in tantissimi modi diversi e acu, appunto il, il compito in alcuni casi può essere come in un film eh, fai una colonna sonora invisibile, una colonna sonora che è costantemente in armonia con quello che sta succedendo se ne sta pacifica sullo sfondo, eh, se non ci fai caso non, non te ne accorgi nemmeno e magari non ha nemmeno è più fatta ad archi, cose appoggiate, non ha un tema riconoscibile. Oppure può essere, andando dalla parte completamente opposta, fai una musica che ti prende a schiaffi, che, che si mette in primo piano. Oppure, eh, anche lì come nel cinema, mh, può esserci il momento in cui c'è uno, uno stridio tra eh, quello che vedi e la musica e diventa tutto un discorso di eh, montaggio e eh, abbinamento esattamente come quello che c'è nel cinema con, il, con la differenza che a volte i videogiochi hanno il lusso di essere più matti perché è un mezzo che in alcuni casi, in alcuni casi sembra il cinema Guardiamo, guardate God of War nuovo, è molto bello è una cosa che ha, è un, sono giochi che hanno preso una pagina dal cinema. In alcuni casi, invece, sono giochi che fanno cose completamente matte, che possono fare solo i videogiochi. Poi è interessante perché a volte queste cose che vengono fatte solo dai videogiochi hanno di rimbalzo rinfluenzato il cinema e succedono cose di quel tipo. Sì, che eh, si vede più nel cinema cioè, autoriale, difficile, sperimentale, quello proprio alle volte anche insopportabile, prendo a caso uno dei film di Lynch ad esempio, alle volte che diventano anche questo, questo scompenso di Lentra tra quello che è comunque il suono che tu percepisci e le immagini che stai vedendo, quindi le distorsioni totali che a volte appunto estraneano, cioè mettono sull'alienazione, spinta, l'utente finale questo è possibile da vedersi cioè, quindi al cinema solo in pochissimi casi però andarti per a vedere adesso qui al Torino Film Festival non so cosa non mi ricordo c'era una, una selezione curata appunto da alcune, alcune persone del, del Film Festival che aveva un nome particolare forse Onde non mi ricordo che comunque è una selezione proprio di film dove i linguaggi, cioè visivo, da quello comunque sonoro tante volte risultano in conflitto proprio per disturbare in questo caso allora era chiedere o uno va in queste selezioni quasi da matti appunto ti trovi tu da solo a vedere eh, questi, questi spettacoli o piuttosto eh, sono per lo più però poi invece con sono. sonore l'accompagnamento come diceva infatti stravischi tipo già 50 anni fa diceva il cinema dovrebbe c'è cioè la musica da cinema dovrebbe essere quasi come il cameriere che in silenzio arriva lì comunque in, in un caffè teatro quindi in silenzio quasi in sordina come funziona invece quindi questo ma secondo me funziona più o meno il, il discorso è che stiamo sempre parlando di un, un prodotto creativo quindi c'è alla base una volontà una volontà creativa che a volte come accade in tutti i settori, è più commerciale o meno commerciale, o vuole semplicemente raccontare qualcosa, oppure farti provare delle sensazioni strane. Um, proprio parlando di cinema, mi piace ricordare uh, la teoria del, della funzione del suono empatica e empatica di Shion. È la stessa roba, nel senso che tutto, se il classico esempio da manuale è la scena di 2001 di Stena nello spazio, con il Danubio blu durante le battaglie. Prendi uno sparatutto di, penso, di qualche anni, vent'anni fa, come Einhander di Squaresoft, che era la casa che fa Final Fantasy, improvvisamente impazzirono, fecero uno sparatutto che recuperava tutta l'estetica dei, dei giochi fondamentalmente 80-90, e c'è un livello in cui tu entri dentro uh, una base, sostanzialmente, sei sulla luna, e la musica diventa rarefata, rarefatta e ti dà da un lato ha una funzione empatica che è quella di farti percepire l'ambiente, però ogni tanto stai sparando come un matto, come un disperato, e di, evitando i colpi, quindi c'è una frizione. E, mh, ci sono esempi di questo genere. Io credo che da, da un certo punto di vista il videogioco in questo sia più libero perché hai, una, hai uno spettro di, di pazzia tollerata e tollerabile molto più ampio. Però le logiche sono le stesse perché sono le, le, le logiche di un, di un prodotto creativo che ha il, il problema e uh, l'opportunità, come dicevi tu, che non esiste la differenza tra diegetico e extra -diegetico, ma in realtà è, è tutto frutto di una scelta, perché la diegesi esiste anche nel videogioco. Se noi facciamo il videogioco e prendiamo uh, un mondo fantasy virtuale, se io, spa, se io casto una magia, quello è diegetico perché lo sto facendo, è un suono che sentono tutti nel mondo virtuale, però è una scelta perché lo posso anche totalmente eliminare e, mh, un, secondo me c'è un livello di controllo talmente alto che poi può dare un, tantissime opportunità creative però le logiche sono sempre le stesse perché sono frutto di scelte creative rispondo alla domanda tra l'altro interessantissima perché è un temone nel, <ride> di questi giorni e, però magari più sull'aspetto del sound design no? Eh, qualche anno fa una, una foley artist, una rumorista americana, eh, disse una frase, secondo me, la cito perché è americana, non è correttissima, ma la cito perché è donna, e dice sound design è come il trucco per le donne, se lo noti c'è qualcosa che non va, <ride> che, che si avvicina un po' alla, alla, al cameriere, eh, ed è vero, cioè, quando, quando io registro un passo o un suono particolare, nessuno nota i passi di un film, o di un gioco, nessuno dice: Ah, oh, guarda che bel passo, no? <ride> ma il passo ti dà l'intenzione un soldato, è, è, è una persona nervosa, una camminata arrabbiata, è una camminata timida, dà tanto carattere, perché lo, lo usiamo tutti i giorni l'udito ed è uno dei sensi di cui non ci possiamo privare praticamente. Quindi nella nostra esperienza, nel subconscio, ce n'è tanto, c'è tanta esperienza. E noi notiamo se c'è qualcosa che non va. E questo è, è secondo me, un po', un, po', un po' la risposta a questo. L'altra... L'altro tema è invece sulla. Io ho lavorato, mh, e lavoro tuttora, arrivo dal cinema. Quello che ho notato nel mondo dei videogames è una, eh, una, un approccio completamente diverso, nel senso che c'è molta più attenzione da parte degli utilizzatori, sono molto più critici, molto più attivi. Nel cinema non c'è, non c'è nessuno che verrà a dirti, ah, ma sai cos'è? Non, non mi piaceva oppure gran lavoro a parte gli amici e i familiari, <ride> invece in videogames c'è, eh, su Redout, eh, su cui, eh, un gioco su cui ho lavorato l'anno scorso, ci sono migliaia di recensioni sulla musica e i suoni, quindi questo è molto bello, vuol dire anche che, che il pubblico è molto più attivo, molto più, eh, e quindi deve alzare il livello, <ride> dobbiamo alzare il livello noi. Una piccolissima cosa, proprio quello che, che un po' collega il suo discorso con quando, quello che diceva lui riguardo anche il gameplay, insomma è il, la musica è sempre e costantemente utilizzata al giocatore, noi non abbiamo un feedback fisico quando giochiamo, il suono diventa il feedback fisico, i passi di The Witness, ma dico, parlando invece di un gioco totalmente commerciale come Overwatch che è un gioco competitivo, in cui sì, non c'è una musica perché? perché tutti i suoni, ogni personaggio ha un soundset diverso, integrato in maniera diversa, perché chi gioca a livello competitivo deve decifrare dal suono, dalla posizione del suono, e quindi dalla, dalla spazializzazione del suono, deve decifrare quello che sta succedendo dall'altro lato della mappa. Il suono è, il, è, è probabilmente... È, è vero che un videogioco spesso noi parliamo come qualcosa di tattile, perché hai la vibrazione, ma perché simuli cose. Però in realtà il feedback fisico è, del, è, quella, è dato dal suono e il, la, la sospensione di incredulità per cui io dico sono in quel, in quel mondo spesso è data da quello io avrei finito eh, non so se siamo, abbiamo anticipato i tempi o piuttosto non so adesso Elia doveva forse anche lui concludere come è appropriato tempo, dai. alla fine forse sì non so che ore sono in tutta questione di ritmo e lunghezza la musica <ride> quindi alla fine ci rientriamo va bene Elia era, doveva fare l'ultimo intervento probabilmente non so se qualcuno è ancora sopra, comunque, noi ci siamo. Penso che abbiamo finito. Sempre se non volete ancora sviluppare altre tematiche, eh, fare domande dal pubblico. Scusate, infatti, eh, tranquillamente. Qualcuno aspetta. Avete parlato molto di giochi anche da, a livello indie, eccetera, eccetera. Eh, come ad esempio, uh, Journey che è basilarissimo a livello di musica, purtroppo non l'ho giocato, ma ne ho sentito parlare quasi solo per la musica. Altri giochi come eh, Life is Strange o cose del genere, che sono comunque rappresentati in gran parte sia vabbè, dalla storia, ma soprattutto dalla musica, quali sono state le impressioni che avete avuto da addetti ai lavori? Eh, ha segnato magari in qualche modo la, la produzione successiva? Secondo me c'è un fenomeno che esula quasi dalla musica che risponde alla tua domanda in questo momento, nel senso che il mondo, il, il fatto che adesso chiunque con un computer possa fare un videogioco volendo, cioè l'esplosione degli studi indie ha creato una, da un lato eh, tanta varietà ma dall'altro ha creato anche tanta sudditanza, nel senso secondo me ogni volta che c'è un gioco che fa un grande successo e che ha una e che questo successo è in parte attribuito anche alla musica vedi Hotline Miami vedi Life is Strange vedi Journey vengono più visti come, sac come storie di successo con qualcosa da imitare che come con precedenti culturali secondo me e questo secondo me è il, il grosso problema del, del mondo indie, in questo momento, eh, perché, eh, appunto, è un mondo così, così affollato che in alcuni casi si va a sfumare il confine tra guerra dei poveri e ehm, scelta artistica. Sì. Poi tu hai citato appunto due giochi paradigmatici per un, un giorno che è bellissimo, hanno provato a fare la stessa cosa con un gioco che, per esempio, a me è piaciuto, ma è evidentemente la copia downgradata di Journey che è Abzu, no? Eh, qui c'è lo stesso compositore e anche lo stesso modo di fare le cose. Secondo me è un gioco bello per tanti motivi culturali, però te lo vanno a raccontare come Journey, e c'è un problema. Perché Abzu ha una ricchezza incredibile fatta anche dal punto di vista tecnico. Uh, il, fondo, il fondo nel mare, la, il, il modo in cui vengono mossi migliaia di pesci sul fondo del mare, insomma, ci sono, ha un gioco mirabilissimo, però ecco, c'ha la sindrome di Journey. E così come su Life is Strange, cioè, si inserisce in un contesto culturale che in Life is Strange hanno fatto un'opera sul sonoro. Figa perché hanno preso il musicista giusto, ma non l'hanno preso, hanno, sono andati su iTunes evidentemente, sono, hanno passato i giorni a sentire tutto quello che il panorama indipendente, un po' hipster, aveva ad offrire, hanno trovato questo CD di Seed Matters, che è un CD normalissimo, che però funzionava perfettamente nella scena che secondo me eh, ti... Ehm, c'è quasi un opening shot cinematografico in, in Life is Strange, c'è proprio l'establishing shot che è nel... Tu vedi gli armadietti, c'è questo movimento lento, c'è uh, la musica di Sid Meadows, che è American Girl, quella, quella e Vin, cioè, lì tu sei andato completamente. Se ti riconosci minimamente in quel clima adolescenziale o in quel clima culturale, tu non ti stacchi più dal gioco, bastano dieci secondi, ed è una scena totalmente pensata a tavolino per creare quell'effetto. Mentre i giorni è proprio invece un viaggio emotivo in cui la musica ti guida. Sono, quello come dicevamo prima, sono scelte creative. Da detti lavori tu in quei casi non puoi fare altro che apprescindere e applaudire. E poi cercare di raccontare al meglio possibile. Io che faccio il giornalista, il problema poi è raccontare tutti quelli che imitano e tu devi cercare di dire perché non funzionano allo stesso modo o perché funzionano o perché hanno altre ricchezze. Quindi è un po' un problema di come la si racconta dopo è bellissima questa cosa che stai dice, mi emoziona no? <ride> nel senso che si chiude il cerchio perché poi noi quello che noi dobbiamo fare in pre-produzione è anche lottare, farci venire dei mal di pancia per rompere questi meccanismi qui ma ah, facciamo si lavora molto per reference, diciamo hai visto quello guarda vediamo e, e no quello <ride> che dice a lui mi fa piacere voglio dire perché C C C certe sere si torna a casa col mal di pancia perché veramente fai delle lotte per far capire che non è una musica, ma un'associazione di, di, di meccanismi e di dinamiche che, che, che funzionano, che, che è la base del, del della pensiero creativo, nel senso che non è, non, è la, non è trovata una formula, la replichiamo, ma è trovare gli elementi adatti per, per la tua cosa, quindi di nuovo coraggio, che è stata la prima parola, provare a, a, a portare un po' più di, di, di autorialità, no? che è più difficile nel mondo dei videogames. Eh, L'autorità è più difficile eh, eh, forse anche per la struttura, per come fatto è un pochettino più eh, un processo meno spontaneo eh, almeno per quella che è stata la mia esperienza. Se c'è qua... Ok, eh, si sì, salve, eh, parlo da non videogiocatore, da semplice amante di musica che però comprende il medium comprende il fatto che in questo momento nei videogiochi ci sono tanti soldi, ci sono un, un grossi budget, e quindi ci sono anche grossi artisti che collaborano in queste grosse produzioni. Però, allo stesso tempo, a differenza del cinema, in cui magari un, una musica, una composizione è quasi una commessa, una cosa da fare che commenta il, il film, poi sono commesse bellissime per carità, eh, un gioco che ho conosciuto per caso, un indie, che è Undertale, per me quello è uno dei più grandi esempi in cui la musica è importantissima, perché lì il programmatore non era tanto programmatore quanto era un pianista, era un musicista, e quindi si parla di un gioco molto scarno, molto comunque basilare, che senza quella musica, che è bellissima, e non avrebbe minimamente quel fascino. E quindi in questo senso credo che quello che ha detto lui, che deve, debba essere un lavoro molto orizzontale, in cui il musicista deve partecipare al lavoro di produzione, sia il modo con cui potremmo avere delle opere fighe a livello di composizione, cioè che, che ti ricordi, che compri, che non rimangano soltanto come commento e in questo senso il videogioco per me, cioè, poi, e lo dico da non videogiocatore, non, non gioco più da quando ho la PlayStation 1, quindi <ride> volevo dire solo questo. Qualche altra domanda intanto? Solo una, un, per legarsi a questo discorso, sono un sound designer anche io da un po' di anni, ho avuto la fortuna, la sfortuna di lavorare per una grossa azienda che si chiama Ubisoft, uh, e poi sono passato nell'indipendente. Lavorando a Ubisoft, uh, Montreal, Canada, uh, abbiamo, ho visto schiavolo, proprio, proprio, la produzione, quando si parla di soldi, ci sono grandi soldi. Uh, in Dipartimento di Sound Design siamo sulle 55 persone. E, um, mi dispiace dirlo, ma non c'è creatività. Non e non c'è orizzontalità neanche, non, non, non c'è mai stata in quelle grosse aziende come, come Ubisoft, non, non c'è quella la, la spontaneità che ci può essere nell'indipendente, che poi ho visto, poi sono passato andato a lavorare per un'azienda che produce solo, sound solo di sound design e musica, lavorando solo per compagnie indipendenti. Quindi a volte, secondo me, dal cinema, sarebbe dobbiamo anche raccogliarci al cinema, la cosa... La, la, la differenza più grossa tra l'indipendente del videogames e l'indipendente del cinema, secondo me è anche lì la grande differenza. Che nell'indipendente dei videogames ci sono altrettanti grossi, una grossa quantità di soldi, che non, non, non, non credo sia, non va, non cado valga la stessa cosa per l'indipendente del cinema. Questo dicendo che gli studi indipendenti di videogiochi sono comunque tra i 10-20 persone e lì diventa tutto molto più orizzontale, anche se c'è una, una grossa quantità, comparata al cinema è grossa, un, un videogioco indie lo fai con 2 milioni di dollari, in Can Nord America parlo, e un film un cortometraggio indie non credo lo faccio con 2 milioni di dollari, e, però c'è molta più spontaneità, quello che ho visto nella mia esperienza, la mia piccola esperienza lavorando a Ubisoft, poi passando all'indipendente, la, la, la creatività la spontaneità nasce molto più di lì. Poi sicuramente ci sono il top del top a Ubisoft, no? gli audio director, i, i, gli animatori, i programmatori, gente che prende una, una barca di soldi, però la creatività nella mia piccola esperienza passa molto, molto in secondo piano. l'essere orizzontale secondo me dipende anche dai, non era solo gerarchia è anche nei processi eh, sta cambiando ultimamente ma nel cinema fino a un paio di anni fa io iniziavo a lavorare quando il montaggio era chiuso finito e non c'era più e iniziavo a montare il suono quando. questo faceva sì che il processo non fosse orizzontale, fosse verticale cioè montatore video eh, montatore del suono no? senza iterazioni, senza, senza niente adatta tu quello che puoi fare, cioè mondo video che già il fatto che ci siano interazioni rende tutto apre un dialogo quindi non è solo l'essere verticale tu hai lavorato per insomma una multinazionale e eh, già il fatto che se eravate in 55 eh, suono è eh, il 7% del budget più o meno sta, statisticamente questo vi dà le dimensioni di quello che eravate in 55 cioè sui film grossi a Hollywood uh, Adesso insomma, si lavora, non si arriva a 55, cioè. <ride> quindi questo, cioè, tu dici forse nei tuoi processi tu avevi sicuramente dei tuoi superiori, e delle, però i processi sono molto più, c'è un dialogo molto più aperto anche da un punto di vista produttivo, nel cinema non c'è. E non c'è perché si arriva da degli schemi mentali che ancora si fa fatica. E delle volte io ho dovuto cambiare delle cose perché il montatore video, delle scelte che ho fatto io perché il montatore video aveva, diceva no, secondo me non funziona. E dico ok, ma lui il montatore video, io faccio il mio. Però il montatore video, siccome lavora 4-6 settimane a stretto contatto con il regista, crea un rapporto più forte e quindi ha un valore politico diverso. No? E, questa è la gerarchia che c'è nel cinema, che invece secondo me nei, nei giochi è un pochettino più piatta. Io volevo toccare il, il tema dell'autorialità, dell che è vero, da un lato, mh, se, se, se guardiamo le produzioni grosse, l'autorialità nel videogioco tende molto a sparire, ma anche se parliamo di, no, anche esulando dalla musica, Parliamo di. prendiamo un qualunque videogioco. Eh, che no... Il gioco che è fatto da quello là è molto raro. Cioè, tipo, sono pochi i game designer che hanno mantenuto la loro autorialità. Eh, Hideo Kojima è quello di Metal Gear Solid. Ma chi è il game designer del nuovo Assassin's Creed? Boh. Eh, questo è un fenomeno eh, inevitabile, nel senso più una produzione diventa appunto con 55 persone sull'audio, ma io per esempio so anche che Ubisoft lavora non solo con centinaia di persone, ma eh, spesso un singolo gioco è fatto da più studi nel, nel mondo, cioè una parte viene fatta a Shanghai, una parte viene fatta così... Ovviamente questo è un meccanismo da blockbuster perché per fare un Assassin's Creed ci vuole un delirio di persone, eh, questo è un processo che ehm, affonda l'autorialità, cosa che invece era fortissima nel, negli albori dei videogiochi quando i videogiochi erano fatti anche, i video, anche le grosse produzioni dell'epoca, e fatte da poche persone, quindi c'era un compositore, musica di Rob Hubbard, musica di Nobuo Uematsu, ehm, game design di Paul Norman. L'autorialità è una, da un, da un lato, eh, è andata un po' perduta nei, nel mondo dei giochi a tripla A. È raro che qualcuno se la riesca a ritagliare, ma anche, cioè, tanto nel game design quanto nei, nei compositori. Di recente, parliamo di Ubisoft perché è un bellissimo esempio, di recente è uscito Mario vs Rabbids, eh, eh, bellissimo gioco. Quello è un raro caso in cui da uno studio grosso, da una produzione grossa di Ubisoft, esce il nome del compositore, Grant Kirchhoff. È abbastanza raro perché spesso... Il compositore eh, gli viene data meno rilevanza o non è un compositore, nel senso, o sono tanti, tanti compositori, e in quel caso l'autorialità viene molto diluita. Però eh, tu citi Undertale, eh, assolutamente, cioè ci sono dei giochi in cui, eh, che sono piccoli, in quanto piccoli solo perché indipendenti, quindi come produzione, che eh, sono hanno una forte autorialità ed è quella la loro uh, caratteristica. Per, ma Io cito, cito anche Fez, Fez è un gioco con una colonna sonora fuori scala, incredibile ed è una persona, è Disasterpiece che l'ha fatta. Ma questo, io, io in questo vedo, uh, vedo un parallelo con, um, con il mondo del cinema e tutto il mondo dell'intrattenimento che se tu eh, vai a vedere il blockbuster è tutto eh, per le masse. Se tu invece ti vai a cercare il prodotto più piccolo, è, trovi, appunto, eh, trovi più l'autorialità, trovi più l'autore, la particolarità, la scelta, la scelta audace e appunto ti imbatti, in, se vai oltre Call of Duty, scavi un pochettino ma non serve neanche scavare così tanto perché la cosa bella di internet è che c'è un tam tam fantastico per cui un gioco come Undertale essendo eccezionale emerge anche dal mare magnum dei, dei giochi indie e ti arriva l'autorialità c'è il problema è che è difficile nel senso se era più facile ai tempi del Commodore 64 perché la gente che faceva videogiochi era molta di meno e eh, era facile farsi notare, adesso è eh, molto difficile essere autoriali e secondo me ci sono per ogni Undertale che c'è, ci sono altri 20 Undertale con una colonna sonora altrettanto autoriale, con un game design altrettanto autoriale che non vengono scoperti e questo perché nel mondo dei videogiochi tu dicevi ci sono tanti soldi, è vero, ma al tempo stesso ci sono anche pochissimi soldi perché per c'è così tanta gente che compete per un mercato che comunque per quanto in grande espansione è finito, cioè è limitato se tu vai fuori dalle multinazionali Ubisoft, Sony, Activision trovi una grande lotta per cui appunto l'autorialità c'è ce n'è tanta, specie guardando nel mondo dei videogiochi indie, se tu vai proprio con l'anternino a vedere tutto quello che trovi intorno alla scena di Undertale ai giochi indie acclamati nell'anno di Undertale trovi tantissima autorialità uh, detto ciò eh, mi piacciono questi due esempi molto da un lato abbiamo l'indipendente da un lato poi abbiamo un'esperienza in, in Ubisoft perché poi alla fine io credo poi sia tutto, è vero che è un discorso di budget, è un discorso di, di tante cose, però è anche una triangolazione di, di cose, nel senso, eh, per un Undertale c'è cioè, dall'altro lato, faccio un esempio che è No Man's Sky. Perché? Perché Nomen Sky è un gioco che ha avuto dei problemi nati dalla sua, da un problema di comunicazione, dal, dalla grande... Importanza che ha dato Sony a un team di 15 persone, che poi per a un certo punto, non è che 15 persone, che non è che possono fare un gioco in cui c'è un universo espanso di mille, mille pianeti in cui tu puoi vedere sempre qualcosa di diverso, non lo puoi fare. E quindi ci sono stati dei problemi. È un gioco che è passato alla storia come un, come un gioco uscito monco, però c'è la colonna sonora, la colonna sonora fatta dai 65 Desostatic, Static, che è un gruppo post rock famoso che fa le sue cose. Però lì nasce da c'è un'esigenza, ho un pianeti che si generano proceduralmente e un soundscape che si deve adattare all'esperienza. Che cosa succede? Nasce quell'opportunità che da un lato è un fatto tecnico, come dicevi tu, il rapporto tra la programmazione e poi la composizione, perché c'è Peter Weir che deve creare un motore per cui i suoni prodotti dai 65 d'EsoStatic poi diventano gioco e si inventa una un, un, proprio una, un, un generatore di, uh, cioè, di, cioè, di composizione musicale che prende poi tutti il, i tappeti sonori fatti dal gruppo. Io sono andato a sentire il concerto dei 65 d'EsoStatic, uh, tipo a Newcastle, e, ed è una, e tu vedi che ci sono i brani del gioco che però tu nel gioco hai, li percepisci in maniera totalmente scomposta ed è una cosa bellissima e ritorniamo sempre al problema della, di come ce la raccontiamo che è il grande problema secondo me dei videogiochi oggi perché questa, una chiacchierata del genere tu nel flusso quotidiano tu non l'hai il racconto del genere non arriva Dall'altro caso prendiamo Ubisoft. Uno dei motivi per cui Assassin's Creed 3 di Ubisoft secondo me ha fallito, oltre a perché fatto, ci sono stati diversi errori, è perché il sound design è, è uscito monco anche lì. Perché via Jasper Kid, che era uno che appunto sul realtà c'è cioè Jasper Kid è un nome e lavora in un certo modo, non ricordo forse fosse Lorne Balf, il compositore di Assassin's Creed 3, e succede un problema che perché deve, Assassin's Creed deve uscire? Perché poi il problema è la multinazionale, penso che anche nella sua esperienza sono dei tempi folli, uh, crunch time sempre, il 24 del gioco, quindi a un certo punto tagli, tagli, tagli e tagli da dove? Da dove c'è il 7% del budget, magari. Che cosa succede? Primo Assassin's Creed non al di fuori dell'Europa, devi ricreare il suono dell'America. E cosa che Jasper Kid aveva fatto con l'Italia rinascimentale è andando a prendere dalla cultura, tu senti chi parla in italiano, senti la musica, della, dei trovo, cioè di proprio la, la musica rinascimentale e anche se hanno l'accento pseudo-americano e noi italiani fa ridere, però funziona perché ti crea un ambiente sonoro in cui ti muovi. E che cosa succede in Assassin's Creed? Day? Che riciclano i suoni di Assassin's Creed Revelations perché non hanno tempo. E tu quindi senti i suoni che avevi sentito a Costantinopoli, a Boston, durante il Boston Tea Party, ed è un problema. L'altra cosa è che non c'è proprio questo lavoro sul, sulla materialità del suono. C'è una colonna sonora presa, classica, colonna sonora epica, per carità, con un tema riconoscibile, però c'è pro quel problema. Vai a resto Ubisoft, che ha capito che magari gli studi devono lavorare 5 anni sul gioco e farli uscire le varie pile, devi alternare, magari fa Far Cry Assassin's Creed... E Assassin's Creed adesso, lui diceva, il nome del game designer. Eh, però Ashraf Ismael adesso lo conosci perché l'hai visto, perché sta cambiando qualcosa, sta cambiando il modo in cui lo vengono a raccontartelo. E quindi hai un Assassin's Creed Origins che suona una musica, uno dei primi giochi a avere la colonna sonora firmata da una donna, tra le altre cose. E quindi c'è anche, anche lì un fatto politico, un fatto di comunicazione, così sì, è, un, è un qualcosa che, la, che ti resta. Poi l'ultima cosa che ha fatto Ubisoft, Far Cry 5, hanno lavorato sulla musica per, da giocatore, poi non so nei processi interni, da giocatore lavori bene. Perché la musica, a me è arrivata la musica di Far Cry 5, me la ricordavo prima che giocassi il gioco, anche se è una grande produzione, perché c'è proprio un album con canzoni composte appositamente. È un mondo che sta cambiando, ma fra i due estremi il, il problema è sempre come, come la si racconta che è secondo me il tema più caldo del, del videogioco oggi, perché c'è talmente tanta scelta, talmente tanti processi, talmente tante esperienze totalmente diverse, che il problema è raccontarla nella maniera più interessante possibile che faccia scoprire i dettagli. Faccio solo una precisazione, perché mh, sulle donne nella musica dei videogiochi hanno, se andiamo nel Giappone, eh, hanno in realtà un peso forse maggiore di quello degli uomini, Abbiamo eh, tutti gli effetti sonori di Namco del, de, degli albori fatti da Junko Zawa che ha fatto proprio una... ha di fatto lei definito eh, tantissimo che sarebbe, quello che sarebbe stato proprio tutto un, un certo stile di, di sound, non solo di musica ma anche di sound design. Poi la musica di Megaman, uno degli standard della musica chiptune, una donna. Eh, la musica di Castlevania, una delle bombe totali della storia della musica dei videogiochi, una donna, e poi in... sì. okay. e, nella, e nella storia dei, e nel sound team di Taito c'era um, Tamayo Kawamoto che ha fatto anche lei una, la musica di Commando, un sacco di... In Giappone c'erano molte delle musiche di Street Fighter. Sono insomma un sacco della musica iconica della storia dei giochi giapponesi è femminile. C'è da dire che, se, fai, se vai nello stesso periodo eh, in Occidente, quindi tutta l'era del, del Commodore 64 e, e poi dell'Amiga, donne non pervenute. Il motivo per cui poi cioè, fa scalpore che Assassin's Creed c'è la. Cioè, nel senso, è, è proprio lo, lo, lo specchio della medaglia. Cioè, tutto, abbiamo parlato sempre di questa differenza tra Oriente e Occidente, il problema è sempre un discorso di percezione, e poi quindi ti fa notizia poi il dettaglio su Assassin's Creed. ma diciamo, stiamo dilagando adesso. Una domanda, ho visto infatti... Prego. Parto dalla sollecitazione e la descrizione che ha fatto Paolo sul discorso del sono silenzioso cioè del, del fatto che eh, la colonna sonora o, o l'audio eh, magari non lo percepisci direttamente nel gioco perché è talmente annegato bene nell'esperienza che poi quando lo risenti dopo a, a posteriori ci improvvisamente cogli la, la grandezza de, dell'esperienza che hai fatto, no? Allora, mia, dagli ho detto, cavolo, ma quando ho giocato a Forbidden Siren, che... Eh, eh, che è un gioco silenzioso e che punta molto sul, uh, su questa percezione del male uh, che, che, che ti ammazza il mondo. No? Uh, quando sentì per la prima volta la colonna sonora da sola, mi vennero i brividi perché uh, non mi ero accorto che ci fosse quasi la musica, ma uh, risentendola solo lei ero ritornato. Nella, nella città con quelle dieci locazioni e stop ecco eh, così esattamente un po come eh, Water Remains of edith finch che eh, anche lì eh, immagino c'è il livello di milton in cui tu non ti ricordi cioè il tema di milton lo senti e poi ti immagini e, e, ti ri, e ritorni in quella scena ecco allora eh, questo per me è un po' l'aspetto bello del videogioco, cioè di riuscire a raccontare le cose in modi diversi, no? Perché naturalmente nella, come dire, nella società classica tu dici eh, quando chiedi raccontami un videogioco che ti piacerebbe creare le persone, al 99% cominciano, allora c'è un principe con una principessa che deve, sì, si parte dalla storia, non dalle meccaniche o da quello nuovo che deve essere sollecitato. Per dire, quale eh, domanda a voi tre, al brucio, oltre ai giochi che avete eh, citato prima, eh, un gioco che vi ha dato una sensazione di questo tipo e che quindi sarebbe carino e interessante da, da scoprire. C'è cioè, sensazione che non mi sono accorto che c'era la musica e poi l'ho notata, ma aspetta, è fighissima questa musica. Una domanda molto complicata. Se qualcuno ha una risposta già pronta, vi passo il microfono. Scusami, l'ho già detto, inside. <ride> no, no, nel senso che è, è, è un gioco in cui effettivamente, ehm, non tanto sull'aspetto narrativo, ma sull'aspetto della meccanica, in cui veramente c'è stato un grosso lavoro, anche di umiltà, immagino, da parte dei, dei game designer nell'accettare eh, e di apertura, no, non di umiltà, ma di apertura mentale nell'accettare che il suono potesse regolare alcune meccaniche di gioco a me quello viene in mente sulle atmosfere, sulle atmosfere andrei sui, sui titoli sui blockbuster perché sono quelli su cui poi c'è cioè, in effetti cioè, mh, poi c'è un pochettino più di lavoro a me Life is Strange è piaciuto tantissimo per quello che diceva lui cioè in 30 secondi sei ad un adolescente al college eh, e sei, da, sei lì, però come anche come scelte avant-garde, secondo me Inside ha, ha, ha dettato, sarà un turning point importante. Uh, beh, una parte di me ti direbbe oltre ai già citati Life is Strange che, che, la cosa di bella di Life is Strange è che è trasversale cioè tra Life is Strange lo capisce chiunque proprio grazie a quel meccanismo cioè la mia ragazza che non è una giocatrice Life is Strange è impazzita e proprio per quello cui le ha utilizzato, lei è una, è una danzatrice ha usato obstacles per, una, per, un, per un pezzo perché, perché entrava in quel mood e quindi direi quello mi hai bruciato What Remains of Edith Finch che è, che è un capolavoro secondo me da, da ogni punto lo andiamo a guardare primo ho citato per non citare anche Far Cry 5 per esempio secondo me la musica è una roba che è pazzesca, ti racconta molto di più narrativamente così ma perché i testi delle canzoni sono belli Uh, io poi sono particolarmente legato a Nobuo e Uematsu ma perché è il periodo adolescenziale in cui tu ti identifichi tanto con i giochi, con i personaggi, cioè, per, io, io potuto Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII per la mia generazione ma andando anche a recuperare Final Fantasy VI c'è un periodo in cui io avevo quell'età in cui hai bisogno dei romanzi di formazione, i miei romanzi di formazione sono quelli e se io sento oggi Eyes on Me o anche il tema di, del Gold Saucer ma tanti temi di Final Fantasy io provo delle emozioni che, perché mi ricordano un periodo della mia vita e mi ricordano determinati momenti che ho vissuto giocando, ma io, secondo me, in questo, c'è cioè, l'area di mezzo carattere di Final Fantasy VI che, secondo me, ha anche inaugurato una ricerca culturale molto, molto figa, o meglio, è, è il simbolo, non l'ha inaugurata, ma è il simbolo di una ricerca culturale che unisce tante di queste cose, quindi io ti direi molti pezzi di Nobu e Mazzo di quei Final Fantasy. Però ci sono tante musiche dei videogiochi, cioè, adesso mi viene in mente Project X per Amiga, cioè, nel senso tante cose mi vengono in mente che mi raccontano, cioè, io sento tante colonne sonore dei videogiochi anche dopo che ho giocato e a ognuna c'è cioè, una parte, mi viene, è un po' come le canzoni in cui fai diciamo, le compilation, no? c'è un pezzo di te, un pezzo della tua vita e c'è anche nella musica dei videogiochi, è indubbio. Guarda, ti cito invece l'ultimo Zelda, Brief of the Wild, perché ha fatto, nel senso, è veramente un gioco in cui la musica ti racconta l'ambiente così bene, in maniera così efficace. E trovo anche molto interessante perché un conto è farlo in scenari realistici. Eh, trovo che sia geniale, come loro l'hanno fatto invece in un ambito. Fantastico, magico, strano. Eh, mi è capitato assolutamente di risentire la, la, colonna, la colonna sonora e ho rivisto tutti i luoghi del gioco nella colonna sonora e ho capito perché alcuni di quei luoghi eh, che ho visto nel gioco li ho percepiti in modo così effettivamente, effettivamente così magico, se, anche perché se ti vai ad ascoltare la colonna sonora di Brief of the Wild, c'è della roba assurda, ci sono dei momenti eh, molto classici, molto tranquilli, ma ci sono delle robe a livello di scelte di suoni, arrangiamento e idee completamente, completamente fuori, fuori dal mondo e anche proprio strane. E, essendo eh, Zelda un gioco ambientato in un mondo altro, eh, trovo che sia un lavoro completamente fuori scala. E sì, se devo dirti anche forse un gioco proprio nella storia dei videogiochi che più mi ha fatto l'effetto che dici, ti dico comunque Zelda Breath of the Wild. Qualcun altro? O c'è forse l'intervento all'ora di Elia a concludere? Vi ringrazio tantissimo della vostra presenza qui a Torino per questo evento per la tradizione. Eh, sono molto felice di come si sia concluso, perché siamo tutti quanti assolutamente appassionati anche di videogiochi e di musica e di narrativa. E chiudere Beat History in questo modo si collega anche al, al termine stesso bit of history quindi un po' di storia perché history è tra, è tra parentesi quindi un po' di storia un po' di, com, di comunicazione un po' di eh, pensiero anche eh, ringrazio tutti per essere venuti qui in questi due giorni lo staff, i partner eh, la location che ci ha ospitato Impact Hub che è reputo meravigliosa per un evento del genere eh, spero che si potranno ancora portare avanti le attività insieme ma ne sono sicuro. Eh, ringrazio poi ovviamente tutti voi, i relatori, i partner, il CEO Sound, che eh, ci ha dato una grandissima mano nell'organizzare tutta la parte più legata alla musica. Eh, niente. Grazie ancora a tutti quanti voi, allo staff e ai volontari che hanno partecipato, almeno oltre 90 volontari che hanno partecipato. E sono distrutto, sono due giorni intensissimi. E niente, e buona serata a tutti e ci si vede il prossimo anno perché sicuramente torniamo con la quarta edizione. E abbiamo anche già in mente l'idea del, del tema. E stiamo pensando all'automotive, all'informatica nell'automotive perché ogni anno è diverso. E vediamo come andrà a finire. <ride> Al prossimo anno allora. Buonasera a tutti.